benvenuti in questo nuovo video oggi farò un altro video, un video che mi è stato richiesto e parlerò del rapporto che c'è qua in Canada con la famiglia oggi ho fatto il rapporto di amore ho fatto il rapporto con gli amici e quindi so che magari ho sconvolto un po' di persone col, col video sugli amici perché tante persone non si immaginavano che i canadesi fossero così chiusi però allo stesso tempo voglio solo dirvi che quando andate in un paese diverso non troverete mai l'Italia e questo è solo l'unica cosa che voglio dire perché non potete aspettare di trovare l'Italia ovunque perché se volete l'Italia la trovate solo in Italia ecco. perché anche se andate in Europa non sto dicendo che il Canada tipo, è tipo così diverso solo perché è dall'altra parte del pianeta e perché semplicemente anche in Europa persino in Belgio quando sono andata era molto più difficile eh, relazionarsi con i Belgi eh, rispetto agli italiani quindi stiamo comunque parlando di un paese vicino però con un'altra mentalità quindi bisogna adattarsi alle situazioni Ok, come già immaginerete eh, abbiamo parlato di amicizie che sono un po' così, rapporti di amore che comunque sono un po' migliori rispetto alle amicizie, eh, come sarà la famiglia? Non schifo, no, non è vero! <ride> um allora partiamo, partiamo comunque da, da... facciamo una premessa... voglio fare una premessa ovviamente prima di tutto non tutte le famiglie sono uguali eh, non tutte le famiglie sono uguali in canada, non tutte le famiglie sono uguali in italia non è che se in italia tutte le famiglie sono gioiose unite bla bla bla significa che lo siano tutte questo non è vero eh, e anche in canada se ci sono famiglie che sono più distaccate non significa che tutte siano così eh, mentre allora quindi partiamo dal fatto che in italia la famiglia è una cosa molto molto importante ehm, ci tieni tanto l'unione della famiglia e quasi molto spesso eh, c'è un attaccamento quasi morboso verso la famiglia mentre qua diciamo che siccome la gente qua diventa più matura rispetto agli italiani la gente cioè, inizia a lavorare ai 16 anni, hanno un lavoro vanno via di casa abbastanza presto tipo ai 18 anni, questa cosa dell'andare a vivere da soli, di cercarsi un lavoro e robe del genere non sono, non sono i genitori a costringere i figli è proprio una cosa che fa parte della loro cultura quindi diciamo che quando loro crescono, cioè crescendo capiscono che a una certa età dovranno a cercarsi un lavoro, una certa età dovranno andare via di casa, eh, quindi diciamo che se hai 25 anni e sei ancora a vivere con i tuoi genitori, loro la considerano quasi una vergogna mi ricordo addirittura il primo appuntamento con lui ehm, al tempo lui aveva 21 anni ed stava per andare via di casa per la prima volta eh, e quando lui chiesto: ma dove vivi tu? lui mi fa sto, mi sto adesso da casa dei miei e l'ha detto quasi come una vergogna <ride> e io ho detto vabbè cioè no, io non l'ho presa come una vergogna perché alla fine c'è cioè, anche io ho vissuto a casa dei miei per 23 anni e per la prima volta cioè quando mi sono trasferita perché mi sono trasferita in Canada è molto...". e diciamo che qua le persone qua i, i figli non sono costretti dalla famiglia ad andare via nessuno dice che deve andare fuori da, di casa è proprio una loro coscienza personale e anche per il lavoro la stessa cosa i genitori aiutano i figli non sto dicendo che non, non aiutano i figli oppure una volta che vanno via di casa eh, basta, non, non ti aiutiamo il comunicamento io ho notato che comunque i genitori come per esempio per gli studi aiutano tanto i figli, cioè pagano gli studi eccetera, però diciamo che si limitano a questo, cioè se tu hai un lavoro i tuoi genitori dicono guarda io ti pago l'università però per le altre tue cose cioè, te, la devi, te le devi cavare tu poi ovviamente se ci sono situazioni in cui veramente sei disperato oppure non hai più lavoro e non riesci più a pagarti l'affitto i genitori sono ben contenti di accoglierti a casa loro solo che sicuramente è una situazione che a te non andrà più bene perché io ho notato che eh, da quando sono arrivata in Canada, che ho vissuto sempre da sola con in quei insomma queste cose qua poi sono tornata in Italia a rivivere con i miei tipo per due mesi è stato veramente tipo, mi sentivo quasi soffocata perché i miei mi stavano sempre addosso per cose inutili e non ero più abituata a questa cosa, quindi diciamo che anche qua, anche se tornano dai loro genitori per un periodo, eh, sono proprio loro che vogliono scappare dai genitori, eh, non perché i genitori dicono guarda non ti vogliamo a casa, cioè non è vero perché comunque eh, i genitori qua per quanto possano essere... Eh... Per quanto poi le persone possano essere fredde o robe del genere, i genitori vogliono bene i figli. Un'altra cosa è che qua eh, ci si stacca dalla famiglia molto facilmente, come detto, la gente va fuori di casa, però non solo va fuori di casa, magari nella stessa città, addirittura potrebbero andare fuori di casa, tipo anche a 16 anni, se devono andare tipo a cambiare il liceo, a cambiare l'università in un'altra città, tranquillamente, a eh, lontano, poi ovviamente qua in Canada le distanze sono molto più lunghe rispetto all'Italia, eh, quindi se qualcuno va via in un'altra città a studiare, eh, anche in Italia c'è la gente che va fuori, fuori fuori sede a studiare, ma eh, la gente che va fuori sede a studiare li vedi sempre ogni weekend a tornare a casa a fare la lavatrice o a rubare il cibo dei genitori, eh, mentre qua non è così, la gente se si trasferisce in un'altra città probabilmente non tornerà ogni weekend a casa, magari tornerà una volta al mese, sicuramente per le feste tornerà perché loro comunque le feste in famiglia ci tengono tanto a passarle in famiglia, uh, persino a Capodanno lo passano in famiglia per dirvi, um, mentre sicuramente non tornerebbero ogni weekend perché non la trovo una cosa necessaria infatti per dirvi anche la comunicazione con i genitori uh, spesso non è come quella che per esempio anche io con la mia famiglia ma per me è molto diverso perché mi ricordo all'inizio quando uscivo con lui mia madre mi chiamava spesso mi chiamava quasi ogni giorno uh, anche se non avevamo niente da dirci semplicemente lei voleva sapere come stessi sto bene non sono malata roba del genere insomma mamma preoccupata uh, e lui era sempre di dire mamma tua mamma ti più. Cioè, Spesso sì, il tesoro bello vorrei proprio vedere se tu andassi tipo a ti trasferissi in Europa eh, se tua mamma non ti chiamasse cioè nel senso non credo che se tu ti trasferissi in Europa eh, tua mamma se ne fregherebbe non, non ti manderebbe almeno un messaggio al giorno del sapere tipo sei vivo ce la fai quindi diciamo che ho detto è un po' una cosa diversa poi ovviamente è anche diverso il fatto che comunque per noi la famiglia è già più importante c'è... Cioè, ehm, per dirvi anche i compleanni sarebbe qua ci tengo sempre tanto tipo a fare i regali miei, nonostante loro mi dicano sempre no, non fare regali, risparmi i tuoi soldi, tanto cioè lascia stare. Io non mi sentirei un po' una merda che a Natale o ai loro compleanni non riuscisse a inviare almeno una qualcosina. Mentre qua è una cosa che vabbè, cioè se i compleanni magari fanno regali, sì, ok, ma uh, non è che sia una cosa del tipo oddio, se non ho fatto il regalo a mia madre, mi sento una merda. Uh, poi eh, questo video ho guardato tipo anche il video di Tia Tyler. Se la seguite, Tia Taylor, se la seguite, tipo lei fa le differenze tra l'Italia e gli Stati Uniti e tante, tante cose che lei dice sugli Stati Uniti si possono applicare al Canada tranquillamente. E lei stava parlando del fatto che a cena, perché in America la gente non ci tiene tanto a cenare con la famiglia e robe del genere. Uh, mentre in Italia è una cosa importantissima, cenare con la propria famiglia, eccetera. Per, per dirvi, io comunque sono cresciuta con genitori che hanno sempre lavorato tutti e due, quindi uh, fin da quando sono abbastanza piccola, tipo 12-13 anni, ho dovuto... quasi spesso mi trovavo a mangiare da sola a pranzo, spesso anche a cena, perché magari mi lavoravano tantissimo. Uh, quindi non ho mai avuto questo... non ho mai avuto questa tradizione di mangiare sempre insieme. Uh, quindi eh, crescendo così, ormai ci eravamo così abituati a non mangiare spesso insieme che quando ci arrivava di mangiare insieme era un'occasione pazzesca. Uh, mentre qua in Canada, vi dirò, uh, la gente ci tiene a mangiare insieme, soprattutto la cena perché con capranzo solitamente la gente è a scuola, uh, i genitori sono al lavoro e quindi um, poche donne qua fanno le casalinghe. Uh, quindi solitamente i figli essendo sempre a scuola tornano dopo tipo alle verso le 4 quindi loro solitamente cenano verso le 5 quindi ci tengono tanto a cenare in famiglia, ad aspettare tutti uh, e quindi per loro è un momento molto importante mentre, mentre io, cioè so che in Italia comunque per la gente è molto importante, cioè, anche quando andavo a casa di amici erano sempre che cenavano insieme io quasi invidiavo queste persone perché io non sono cresciuta così Uh, però questa non è, colpa, non è colpa di nessuno, cioè i miei genitori lavoravano e lo facevano perché non lo facevano per me quindi non ho mai dato la colpa, ai miei genitori, ma oh, non abbiamo mai mangiato insieme, cioè che stronza che siete. Uh, no, non è vero. Quindi l'altra cosa è che i genitori si impicciano molto raramente nei, nei cazzi tuoi, ecco per dirlo, perdurla tutta finesse. Diciamo che in, in Italia la gente, cioè i genitori, ai genitori piace tanto ficcare il naso dappertutto, anche i miei genitori sono di naso, soprattutto mia madre, mia madre ama ficcare il naso dappertutto, soprattutto nelle relazioni, eh, sapete quando iniziate a uscire con una persona e i genitori non piace, ve lo dicono proprio direttamente, non ci piace, non dovreste uscire con questa persona, in Canada non succederà mai una cosa del genere, perché i genitori non si impicciano nella tua vita privata assolutamente, a meno che tu non abbia 13 anni e che tu esca con un, uno spacciatore di droga eh, Non si impicceranno mai, non ti diranno mai Questa persona non c'è bianco, dovresti uscire con qualcun altro, non, non oserebbero mai dire una cosa del genere eh, Magari quando ti molli con quella persona, magari potrebbero dirti guarda non mi è mai piaciuta, però eh, in generale non lo farebbero mai ed è una cosa che apprezzo perché comunque così eh, diciamo che la vita privata è rispettata dai genitori eh, e quindi collegandoci a questo fatto i maschi qua non sono mammoni come in Italia eh, mi hanno fatto questa domanda e mi hanno chiesto ma i maschi in Canada sono mammoni come in Italia? No, sono proprio tutto il contrario del, del mammone Uh, e questa cosa un po' cioè non è neanche un'offesa ormai questa cosa è proprio, non è neanche uno stereotipo è proprio vera sta cosa del cocco di mamma uh, che è il figlio solitamente il cocco di mamma, diciamo, che qua oltre a essere un po' più, un po più indipendenti non, um, non hanno questo attaccamento morboso verso il figlio del tipo, perché solitamente c'è cioè, il mammone perché il figlio con la mamma, cioè non è neanche la figlia, cioè la figlia non sarà mai una cocca de mamma, cioè non succederà mai, non so perché ci sia questa cosa, non l'ho mai capita onestamente, però sì, qua in Canada, come ho detto, i genitori ti lasciano la tua vita privata. Uh, non, uh, non ti si attaccherebbero mai uh, alle, tue, alle tue cose personali non oserebbero mai impicciarsi nella tua vita troppo non perché la gente non ha i propri figli semplicemente il cocco di mano è una cosa troppo esagerata e quindi questo crea anche un po' uh, questa cosa che la gente non va via di casa mai e poi mai cioè a 35 anni si trovano ancora che la mamma le cucina la cena questa è una cosa abbastanza vergognosa un'altra cosa che in Italia esiste quando sei magari un fuori sede o queste robe qua è che la gente torna a casa Uh, addirittura ti puoi fare le lavatrici Cioè qua in Canada se tu vuoi tornare a casa, a casa Quando vivi in un affitto Tornare a casa da tua mamma e dirgli fammi la lavatrice Tua mamma ti sputa in un occhio e ti toglie dal testamento Ve lo dico subito E questa è una cosa più che giusta perché è vergognoso Che uno studente universitario torni a casa A fare la lavatrice alla mamma È vergognosa Uh, che sia maschio, che sia femmina, non mi interessa è proprio vergognosa come cosa e poi un'altra cosa che quando, solitamente quando sei studente o quando vivi altrove, il, il pacco il pacco da giù, <ride> come, come dicono gli italiani, quel pacco pieno di cibo che ricevi dai propri genitori, che anche io sono stata una di quelle che ha ricevuto pacchi ma per, quando ero in Canada, non quando ero in Italia quando ero in Canada mia madre mi, mi inviava pacchi, adesso ha smesso perché ha detto basta non ti invio più niente perché mi costa troppo e ha anche ragione, quindi ho detto va bene, però mia madre mi ha inviato un paio di volte dei, dei pacchi pieni di cibo quando ero in Canada. Diciamo che anche io ricevevo pacchi, pacchi dall'Italia ed è una cosa che qua in Canada non farebbero mai, cioè nel senso che uh, le distanze qua sono lunghe, nel senso se da qua vuoi andare a Montreal comunque sono quasi due ore di, di macchina, Uh, che due ore in Italia comunque sono abbastanza uh, però sicuramente c'è cioè, due ore te le fai e vedi più città poi invece vedi solo alberi um, però i tuoi genitori non ti invieranno mai un pacco pieno di cibo cioè nel senso hai un lavoro ma hai comprato il cibo uh, quindi non, non c'è questa tradizione che è in realtà è una cosa triste però allo stesso tempo perché um, ci sono in Italia in tante regioni hanno tipo per prodotti tipici mentre qua non è proprio così uh, qua solo il Quebec la regione del Quebec è grande come la Francia diciamo che un po' le abitudini alimentari sono quelle Uh, però in generale anche se vivessero in un'altra un regione sicuramente non invierebbero i pacchi perché non è una cosa che si fa Quindi ragazzi finisco il video qua giusto so perché non voglio fare un video lungo lungo lungo perché non mi piacciono uh, spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere se avete altre cose che vi sono venute in mente o qual è la cosa che vi ha sconvolto di più per quello che ho detto ma non credo che ci siano tante cose sconvolgenti credo che il video sull'amicizia sia stato quello che ha sconvolto più le persone questo sulla famiglia non credo che sconvolgerà più di tanto uh, se magari siete all'estero e avete avuto esperienze simili, fatemi sapere come sono, come sono nella, nella città dove vivete, le famiglie o in generale le persone, così magari possiamo confrontarci. Uh, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!